Buongiorno a tutti, qui è sempre Arduino Scanato da Airforex.com e quest'oggi parleremo eh, del libro, questa volta New Market Wizard questo qui, quindi non quello verde di cui eh, ormai parlo da tempo ma The New, che è uscito un po' dopo eh, quell'altro quell quindi ci sono degli altri, come vedete qui eh, ci sono degli altri trader che mh, vengono intervistati e su cui insomma ho cercato di estrapolare almeno per questo video eh, una, un paio di risposte interessanti che tra l'altro una risposta è eh, proprio molto diciamo incline al mio modo di tradare e anzi eh, sembra quasi che l'abbia detta io perché la dissi qualche, qualche tempo fa poi è diventato anche un po' un nostro motto di Aforex e l'ho ritrovata leggendo l'intervista a Tom Basso un trader non conosciuto assolutamente nel mondo del trading però intervistato da Jack Schwager eccolo qua faccio rivedere questo è il libro e in questo caso secondo me è mo molto molto interessante vi ho già messo qui il diciamo il fondo del libro con l'inizio l'introduzione che fa appunto Schwager di Tom Basso perché, perché è davvero davvero interessante all'inizio lui fa un'introduzione, uh, diciamo che già il titolo, come lo, lo titola lui, il, il capitolo dedicato a Tom Basso, lo chiama Mr. Serenity, uh, quindi, quindi Signor Serenità. Uh, in ogni, in ogni uh, capitolo lui dà un titolino al, al trader che va a intervistare, ne vedremo altri, eh? ne ho, già, ho già trovato altri estratti molto interessanti. Comunque intanto questo lo chiama Mr. Serenity, proprio perché... Il trader Tom Basso mh, aveva molto a che fare anche con tutta la parte diciamo emotiva psicologica. Noi sapete che in IR ER Forex abbiamo sempre cercato di focalizzarci non solo sulla parte tecnica, non solo sul money management, ma anche eh, sulla parte diciamo mindset come spesso diciamo. Anche grazie ad Antonio, Izzi e a tutti i webinar, corsi e eh, tutte le cose che insomma cerchiamo di andare a divulgare anche da questo punto di vista. Eh, Tom Basso, voglio mh, prendervi solo l'inizio almeno dell'introduzione per farvi capire eh, che cosa dice appunto Schweger. Eh, dice che all'inizio lui non, non voleva, cioè non aveva in mente di... Eh, andare a intervistare Tom Basso, perché sì, il suo track record era sicuramente interessante, visto che di media aveva portato a casa un 16% annuale, stiamo parlando comunque al alcune volte, non sempre, in questo libro di trader che mh, facevano parte di istituzioni, di hedge fund, eccetera, eccetera, eh, o comunque di società loro che gestivano capitali e quindi potete ben capire che performance comunque a doppie cifre sono... Eh, difficili da fare, si parla di tanti soldi e comunque lui diceva sì una buona performance però niente di così straordinario no? seppur ha sempre battuto l'indice S&P 500 come benchmark diciamo di riferimento ogni anno eh, ma lui dice Schwager eh, bisogna anche vedere no, eh, come, sono, mh, questi, diciamo, eh, come sono calcolati questi diciamo come è calcolato il successo perché Ehm, ovviamente dice sì i risultati sono migliori della, della media no? molti gestori dice non arrivano mai a battere l'indice ehm, però la cosa bella che dice è che ehm, se tu vai a mh, identificare il successo in termini di most bucks no? fatti cioè più soldi fatti eh, probabilmente Basso non era uno dei trader da mettere no? eh, in, questo, in questo libro però mi dice nel trading il successo non si va a riferire per forza solo ai più soldi ovviamente ci deve essere una performance positiva qua stiamo parlando di una persona costante che eh, ogni anno batteva l'indice e faceva, ha fatto un 16% medio annualizzato quindi stiamo comunque parlando di un gran trader ma appunto dice se il successo è comparato in most bucks, quindi most, più dollari, più soldi fatti, non magari non lo mettiamo. Ma comunque, se invece il eh, successo viene, mh, diciamo, eh, calcolato, mh, viene, mh, come dire, eh, viene associato a non most bucks, ma good bucks, great life, quindi eh, soldi buoni, e, buone, e grande vita e vita grande vita bella, allora a basso eh, di, di basso ce ne sono pochi, ok? Quindi lui dice, sì, in effetti in questo libro poi lo dice anche in questo libro, mi sono sempre focalizzato sui trader che hanno fatto, diciamo, eh, le migliori performance, i migliori track record. Magari eh, tenendo a lato altri, non utilizzando altri. Ma in questo caso basso oltre ad avere comunque una buona performance, non, non, non, non, non tra le migliori che si potevano avere ma sicuramente una performance costante e a doppia cifra eh, diciamo però che il modo di vivere eh, e per i soldi che ha fatto di basso probabilmente ce ne sono pochi di trader perché infatti poi durante l'intervista si capisce che questo basso che lui chiama Mr. Serenity eh, mm. il signor Serenità eh, era proprio un tipo tranquillone eh, su, che gestiva le cose in maniera molto rilassata rispetto a molti trader molti insomma, alcuni trader che invece eh, ho, su cui insomma, ho letto le interviste e devo dire che invece lì ci sono alcuni che sono invece magari più portati a performance più ampie, più grosse, più importanti, però magari con eh, più stress, più una gestione diciamo anche della propria emotività molto più Montagne russe. Ecco, e invece, in questo caso mi è piaciuto subito anche il titolo. Allora voglio andare via. Eh, ovviamente non prendo tutta l'intervista. Che però è bellissima da leggere anche tutta. Ma diventerebbe, diciamo, un video di eh, un, po', un po' lungo, perché l'intervista comunque è, eh, è abbastanza lunga. Ma voglio prendervi una parte, eh, no, che dice: Questo è questo qua, queste due domande, queste due domande che lui gli fa, le due risposte. Allora dice. Mm, Vabbè, eh, un trader ha descritto eh, il, flus il flusso emozionale no, che, gli dà il trader, che gli dà il trading mh, come segue. Quando sto prendendo soldi sono arrabbiato perché sto perdendo. Quando sto facendo soldi sono ansioso diciamo, perché sono preoccupato che, eh, di non essere in grado, che non sarò in grado di mantenere questi guadagni e di quindi chiudere con un profitto la posizione. Allora, ehm, il buon basso, Mr. Serenity, dice che gli piace eh, andare a comparare le emozioni nel trading a una molla, eh, con le emozioni che, eh, diciamo, st sono strecciate su e giù come una molla, vanno su e giù, avanti e indietro. Eh, mentre stanno andando su e giù, diciamo che la... la la situazione è molto thrilling, dice, no? Quindi è molto eccitante, no? Da quel, quella sorta di thrill, no? Che anche, è anche difficile eh, tradurlo in questo caso. Comunque, di, eh, di eccitazione, di, come dire, di adrenalina. Ma alla fine la molla finisce mh, di muoversi, no? Cioè nel momento in cui fa su e giù, poi però rimane praticamente, eh, a un certo punto arriva... E rimane dove rimane. Eh, dice, bur burnout sets in. Burnout, sono andato anche a, a leggere un po' la, la traduzione su questo, perché... E dice, è proprio un, un, quando un'esperienza si esaurisce e diminuisce l'interesse, no? Quindi... Eh, è un, è, un, è un, un termine un po' come dire mh, di slang, un po', un po' in gergo. Quindi l'emozione diciamo, finisce. Ecco, finisce l'interesse, finisce. E tu realizzi che forse eh, non c'è stato tanto divertimento nell'essere in quella eh, in quell'andamento, in quella in quella montagna russa di emozioni, no, tu mh, vedrai che se ehm, riuscirai a mantenere le tue emozioni in equilibrio, nel centro, eh, alla fine ti divertirai di più. No? Spesso noi, questo lo diciamo anche con Antonio, cioè alla fine l'equilibrio emotivo porta poi anche un equilibrio di trading, eccetera. Però cercare di non essere in quel roller coaster, no? in quella montagna russa che ti porta su e giù, perché poi alla fine... Addirittura ti trovi in burnout, no? ti trovi con, comunque eh, esaurito, stanco e non, eh, e non ti sei nemmeno divertito, voglio dire, oltre a magari aver perso soldi. E quindi riuscirai a capire che con le emozioni in, in, in equilibrio, nel centro, come una molla, eh, alla fine è la cosa più divertente e anche più efficace. E allora il, il buon Schweiger gli, gli dice come, come, come raggiungi questo balance, no? questo, questo equilibrio. E lui dice una cosa che, ripeto, io non l'avevo mai letto eh, questo, questo basso, sinceramente non me lo ricordo, ce l'avevo letto però non me lo ricordavo. E dice io focalizzo la mia totale attenzione sul tradare bene. noi allora, Lo diciamo sempre, lo diciamo da anni, che eh, bisogna focalizzarsi sul tradare bene. Eh, diciamo che per fare un trading profittevole non bisogna focalizzarsi su il fare i soldi adesso o comunque su eh, Sono fuori dal mercato da due giorni perché non sono opportunità, devo fare perché altrimenti eh, non, ho, non faccio il mese, non guadagno. Ma e quindi il focalizzarsi sul cercare di guadagnare focalizzarsi sul cercare di guadagnare nel trading, diciamo che non è proprio il suo. Ma io credo in generale, nell'ambito imprenditoriale, cioè comunque se tu hai un'impresa, devi magari trovare delle idee, magari per migliorare no? il, tuo, il tuo profitto. Quindi devi cercare di focalizzarti non sul fatto che da oggi a domani tu farai soldi così, ma cercare di focalizzarti su che cosa, lui dice. Eh, focalizzarsi sul tradare bene, quindi sul fare bene la propria attività. Un imprenditore, la sua attività, il trading, l'attività di trading. Quindi cosa vuol dire tradare bene? Che quando ho un mercato davanti ovviamente devo avere un metodo, devo cercare di tradare bene rispetto al mio metodo, quindi non focalizzarmi sul fatto che ah, adesso c'è questo e da qui mi posso portare via tutti i soldi eh, del mondo, ma su, benissimo, c'è quello che voglio, c'è quello che fa parte del mio piano, quindi eh, per far sì che mh, io realizzi il mio obiettivo, che è il tradare bene, devo appunto rispettare il mio piano, quindi devo io. Nel mio devo tradare con la qualità, non cercare la quantità, devo cercare di trovare eh, gli spunti che corrispondono alla struttura magari di un mercato che corrispondono al mio, al mio piano operativo, eh, che è il mio piano annuale che poi viene però suddiviso in piani settimanali più operativi in base al mercato. Quindi devo cercare di tradare bene. Se non ci sono le, diciamo, mh, le condizioni, le opportunità che vengono confermate al mio piano, si sta fermi, quindi bisogna proprio focalizzarsi, la mia totale attenzione è stato il focus sul tradare bene, dice. e lasciare poi, eh, finisce la frase, eh, che i risultati eh, prendano cura di se stessi, perché tradando bene poi i risultati vengono da sé, diciamo, questo è quello che eh, vuole dire tradotto un po' in italiano. Poi vi dico l'intervista ha un sacco di cose interessanti, veramente veramente bella. Una delle più belle interviste che ho letto di questo basso, veramente molto molto bella e anzi ve la consiglio e quindi ecco mh, la, il mio il video oggi voleva essere proprio probabilmente in qualche video, in qualche webinar oppure chi mi segue eh, nel Platinum sa che questa è la totale attenzione che bisogna avere nel trading tradare bene, l'abbiamo scritto anche su su uno degli ultimi articoli del blog del sito Yaforex yeah eh, quando abbiamo parlato di qualità sopra la quantità nel fare trading tradare bene è l'obiettivo quindi il vostro obiettivo, il nostro obiettivo quando facciamo trading è se abbiamo ovviamente un metodo, ormai anche testato siamo esperti di questo, è quello di concentrarci sul fare le cose fatte bene, non sul, ah, adesso questa posizione mi, mi fa avere dei soldi, oppure eh, è da qualche giorno che non faccio trading, e quindi non ho portato ancora a casa nulla, è cose di questo tipo, ma focalizzarsi sul fatto che te dare bene. Fate conto che io facendo un'operatività che è multi-day e multi-week spesso, eh, non faccio mille operazioni al mese, ma fare anche quelle 3-4 come si deve, che vengono a rispettare il piano operativo, spesso possono eh, far chiudere un mese e poi ovviamente un trimestre, un anno in modo positivo. Quindi focalizziamoci sulla, mh, sul fatto di tradare bene. Va bene? Quindi dopo questa, mh, questa intervista, questa, in realtà questa intervista, queste due risposte all'intervista a Tom a basso, io direi che ci possiamo salutare. Ovviamente vi chiedo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi a questo canale se... Non siete ancora iscritti, attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche dei video e delle live che facciamo. Noi, ovviamente, ci vediamo come sempre nelle live il lunedì e il mercoledì. E per il momento è tutto. Buon.